Papo Natale. Arriva Babbo Natale! Oh, dobbiamo preparare tutto, Ani? Il latte, la carota, il biscottino. Ma stasera adesso ancora è presto, abbiamo un po' di commissioni da fare. Dobbiamo anche andare a prendere chi, Daniel. Sì, Daniel. E poi torniamo a casa e si inizia con la preparazione. Io preparo da mangiare per la vigilia e poi stasera prepariamo il latte, ok? Sei contenta? Eh, ti sei comportata bene quest'anno? Pensi di ricevere tanti bei regalini amore mio? Buongiorno a tutti ragazzi e buona vigilia di Natale Questa notte arriverà Babbo Natale e ci porterà tanti regalini Noi siamo super pronte a preparare tutto per questa sera compreso il l'attuccio con... Il biscottino e la carotina. E voi avete preparato qualcosa per Babbo Natale e le sorelle? Scrivetemelo nei commenti! E questa sera che cosa farete di bello? Super crepe pronta per Anastasia! E iniziamo bene così la vigilia di Natale! Buon amore! Buon appetito, yeah. amore! Buon appetito, amore! Grazie. Ecco che arriva Vanessina, buongiorno! Hai fame? Ma che giorno è oggi? Il 24 e che cosa succede stasera? Oh, dobbiamo fare tanta attenzione, eh? dobbiamo nasconderci benissimo perché se ci vede non viene, eh. Ok? Sulle scale come quella volta! Sulle scale come l'anno scorso ti vuoi nascondere? Va bene, sì. va bene. Quando sentiamo qualche strano rumore, eh? Corriamo sulle scale e ci nascondiamo, va bene? Sei contenta? Sei stata brava quest'anno? Pensi che riceverai dei bei doni? Eh, speriamo Adesso andiamo a mangiare? Siete pronte bimbe? Sì Vediamo un po' Dai che usciamo e iniziamo la nostra prima tappa di questa vigilia di Natale Ragazzi volete che vi dica la mia filastrocca Dai dilla Filastrocca di Natale Faccio un albero speciale di palline caramelle con la e di stembo. Faccio un albero a colori che fa felici tutti i cuori. Oh e me. poi scrivo tra i regali siamo tutti quanti uguali. Brava, bravissima amore! Intanto c'è il robottino che pulisce i pavimenti e fa un gran casino. Ecco dicembre, Natale è arrivato con un Natale più infarato. Sistema la in in e regali attacca le renne e un paio di ali. Per arrivare ancora più infetti in ogni casa c'è un bimbo che aspetta. Ma sei bravissima! Ma Come fai a ricordarti a memoria tutte queste filastrocche? Gli, gli, gli occhi gli brillano e sfreccia sui tetti. A mezzanotte con lancio robusto ogni regalo andrà al posto giusto Esatto <ride> Ed è quello che succederà questa notte a mezzanotte E più quei lanci saranno precisi più fioriranno sui volti sordini Ma brava Ah ma no, stavi leggendo eh! Ti ho beccata scherzo amore Dai andiamo metti le scarpe Vane! Allora venite con me andiamo. andiamo a vedere che cosa ci mostra adesso Vanessa allora, Il negozio scar di scarpe sulle scale, quali scarpe ah, metto? Queste della Levis mm? o queste del, del, del, del niente, del niente. <ride> belle queste qua, chiare per come sei vestita, ti preferisco. Scatto, e io sì, Quelle le hai già messe va bene così, va bene così, perché dobbiamo no, andare, ma... no, amore, fa niente. Tanto guardate, ragazze, dobbiamo stare solo in macchina, dobbiamo andare a portare dei regalini. Che è arrivato il Babbo Natale a casa nostra per una nostra amica. E poi andiamo a prendere Daniele e torniamo subito a casa perché io devo preparare lo stufato e ci vogliono quattro ore. Siete pronte? Siete cariche? Siete curiose? Ma secondo me sono più felice io di voi. Non so, denoto questa cosa. Che... Io sono felice per i regali. Ah, beh certo. <ride> tu perché che cosa? Anch'io. Anch'io. Anch'io. Eccoci pronti per partire. Sì, amore. vediamo un po' cosa c'è qua mm, qua ci sono dei regalini e un bel cesso adesso andiamo a portare questi regalini e andiamo subito a prendere Daniel ok, Ani? Eh? allora ragazzi prima commissione fatta non c'è più un pacco e adesso andiamo a prendere il nostro super fratellone hey. <ride> ok ragazzi abbiamo recuperato il nostro super fratellone e andiamocene finalmente a casa mamma ma se mamma la c'è l'arrivo prima di noi noi non ci possiamo andare sulle scale se Babbo Natale arriva prima di Ma no amore, io più o meno sappiamo a che ora arriva Babbo Natale. Perché Babbo Natale arriva dopo la mezzanotte. Perché e dopo la mezzanotte è Natale. È così. Sì. Facciamo finta, adesso è mezzanotte, mettiamo i biscottini, qualche carote e latte. Esatto. E, e se vediamo, e se sentiamo dei rumori, corriamo Esatto. Siamo che andiamo sulle scale. <ride> esatto, amore, prima, faremo... che prima che entra prima di noi. Esatto, amore, faremo proprio così. Ma correre così? Dobbiamo correre Ma... velocissimi. Dobbiamo correre così, perché se no se papà Natalia entra e ci vede scappa via. Eh sì, eh, non può farsi vedere, capito? Da noi dai bimbi. Perché non andiamo a correre così guardate Allora, adesso mettiamo i biscottini Eh, le carotini e il caro latte. Mamma, sento dei rumori. Scappa, scappa, scappa, scappiamo, si, sì, sì. simulazione vediamo, perfetta, amore, magari vediamo tipo un piede che arriva, lo eh? scappione, facciamo così, guarda, foto, ancora, <ride> e tre, terza prova, un piede, oh, oh, e io dico mamma oh, oh, oh, Ciao. Va bene. Poi vediamo se uomo Natale dice Qualcosa. Ciao, ma adesso e Anastasia. Va bene, amore mio. Matta. Ok, adesso calmati, rilassati, che hai già corso troppo, ok? Mm -hmm. Tra un po' arriva la nonna, io sto preparando lo stufato. Vuoi dormire? Vuoi dormire? No, posso venire. Beh, sì, certo, grazie. Io invece vorrei dormire, così quasi, quasi un riposino <ride> lo faccio. Hai capito tutto quello che dobbiamo fare stasera? Hai capito? Quindi appena sentiamo un rumore o vediamo uno scarpone, dobbiamo correre sulle scale. Forza. Senza ridere? Eh? Senza sì. ridere. Ok? Se no ci sente. Ragazzi, vi faccio vedere come abbiamo apparecchiato giù. No, tu stai qui? Perché ancora non abbiamo apparecchiato. Ti ho detto, stai qui. Altrimenti Babbo Natale non arriva. posso vedere giù? No, adesso no, no, adesso vado io un attimino. E poi al massimo ti chiamerò, ok? perché non si può perché? perché papà sta preparando delle cose basta Cosa? Boo. Hours later. allora manca pochissimo e sta per arrivare Babbo Natale manca solo la cena sono già le sette e mezza di sera stiamo aspettando gli ultimi ospiti e Ceneremo e poi arriva Babbo Natale! Però ho sentito dire che Babbo Natale a te non ti porta nulla perché non dai il gatto dalla Ma No però eh! Lei non mi dà mai nulla! E io gli devo. Ah! ah sono... Gasper! Bravo Gasper! Anastasia mi è venuta in mente una cosa, Ani! Non abbiamo impacchettato il regalo a Gasper! Sei pronta? Tu lo sai che tra pochissime ore arriva Babbo? Lo sai vero? Lo sai, ma chi c'è qua con noi? Ciao ah, Elisa! Ciao, regalato c'è anche per me! Ma certo! Fatto me. Eh, sì, un paio di regalini sono arrivati e anche altro, a te! Hai eh, visto che sono qua? Ti sei comportata bene quest'anno allora, non Elisa? Sì, sì, che, sì Sei sì. stata brava? E Ho dei bei regali meno male. Soprattutto per stare in forza. Sicuro, sicuro? Eh. Le tue ossa saranno più giovani da quest'anno in poi dall'anno prossimo dai dai non vedo l'ora che arriva eh e voi e voi ragazzi ne avete di regali ve ne porterà regali Ma... Babbo Natale? a te niente non serve la no, no. a te niente per i ci sono solo per i, per i bambini e io che oh, sono Babbo Natale bambini eh, ma io alla mia mamma io l'ho fatto il regalo signorina quando ascoltami un attimo Anastasia guarda ma quando tu sarai grande e io sarò vecchietta me lo farai il regalo a Natale con questi sì. occhiali ah, fatti vedere un po' con questi occhiali ma sei bellissima va bene aspettiamo che arriva la zia Claudia e i nonni e iniziamo la a cena a Natale a tutti eh. speriamo che vi portano tanti doni Te. Cosa li stai lanciando la nonna? Ecco, guarda questa eh, Vai, Ale Lanciamo i soldi. Solti, soldi, soldi Allora, amore E sono arrivati i nonni Sei arrivata la zia, stiamo mangiando Tu cosa mi hai chiesto adesso? La polenta La polenta, sì, però mi hai detto che volevi già preparare Poscottini con il latte. Racconta. Ecco però è ancora un po', è ancora un po' prestino. Adesso lui si sta preparando, sta preparando tutti i doni, li sta mettendo sulla slitta e tra poco parte dal polo nord per venire a consegnare i regali a tutti i bimbi, ok? Andiamoci allora, a Brigada! Come? No. Mos, no. Non ti preoccupare, che c'è tempo, va che bene? no, no, no, no, è impossibile. Non ti preoccupare, eh? Adesso mangiamo la polenta, andiamo giù, facciamo un... Intanto io adesso che sono giù, guardo il video della scorso di Natale, voglio vederlo. Ah, ok, va bene. E così mi ricordo, eh. mi ricordo quando eravamo andati, mm -hmm. e almeno poi te lo dico quando siamo andati. Ok, va bene. Allora vai a guardare il video? C'è Pappo! Dove? Eh non è vero, mi hai fatto prendere uno spavento. No, se no si... si... Si vedevo, se no si vedrebbero le luci, vedrebbero, si vedrebbero le luci di Natale e della zitta, eh, perchè Babo sì. Natale mica può andare con la luce spetta, se no, fa un incidente, fa, e prima che fa qualcosa di sbagliato, schiaccia un po' santo a caso, Madonna. perché non ci vede, eh sì, eh, stai scherzando, poi è buio eh, sì. nel cielo è buio, sì, poi ci sono gli aerei, devi fare ehm. attenzione. E devo fare la polenta amore adesso andiamo eh ciao Olivia buon Natale amore ciao quanto tempo che non riprendiamo Olivia allora, sono le 10 Anastasia, dove corri? Ani, vieni qua un secondo. Ciao, amore! La nostra Olivietta! Ascoltami Ani, sono ancora le 10. Adesso stiamo bevendo il caffè e tra poco andiamo a preparare per Babbo, ok? Però dobbiamo prima sparecchiare, guardate qua che tavolata! Dobbiamo sparecchiare tutto! Mentre sparecchiamo, No, aspecchia! Un secondo, ok, va bene, dai, va bene. Dove la mettiamo la nostra olivietta? Gira, gira, gira, gira Ah, eh no, non la vedo, aspetta Gira, gira, gira, gira Fatti un giretto, Olivia Gliel'abbiamo dati i nuovi snack di Olivia? Sì L'hai mangiati, Vane? Sì, sono Ah, eh sì, Olivia ha la casetta di Natale Guardate che bella Che bella Ok, allora, tra un po' Anastasia andiamo a preparare eh? Ok? No, ancora è presto, aspettami un secondo Anastasia, Vanessa, è hey, in fibrillazione Perché è troppo corrida, va amore Anch'io sono bimbe, contenta che avevo, eh? che cacali, sì, La è che è Sì Bimbe dobbiamo preparare il latte per Babbo Natale No il latte è nell'altro frigo Anastasia c'è un problema Ecco bravo amore Lascia i biscotti Allora Anastasia ascoltami Non ci sono carote per la renna Però c'è il sedano E ho saputo che alla renna piace tantissimo il sedano Adesso te lo prendo io Ok hai preso i biscotti? Hai preso i ringo? Sì. Mm, speriamo che vi piaccia. Vediamo un po' che quale lettera c'è? La S di Santa. La S di Santa Claus, fantastico. Allora avete preparato il lattino con la cannuccia, il sedano, metti il sedano vicino ai biscottini e i biscottini, dai. dai. Eh, guarda che non sono per te, sono per Babbo Natale. Possiamo andare perché, tanto adesso, secondo me, è ancora un po' prestino. Andiamo il sedano qua e andiamo ad aspettare l'orario. A few moments later. Bimbe, dobbiamo nasconderci. Sta per arrivare Babbo Natale. Ho sentito dire che nelle altre case è già passato. Dai, dai, dai, dai, dai Ani. Non perdere tempo. Dai, venite. Dai, dai, ah, shh, Silenzio. Sì, l'ho aperto il balcone. Silenzio, eh. Silenzio. Ciao, Gasper. Un attimo. Adesso abbiamo a te. Ma che camera? No, no, lascialo, Gasper. Chissà se porta il regalino anche a Gasper. Eh! Ah, no, no, scusa, hai ragione. Adesso mi abbasso. Bene! sta arrivando Babbo Natale. Mia! Ani. Ani, corri! Eccolo, Ani! As Ani, aspetta, corri, muoviti! Abbiamo sentito... Oh, oh, oh. Corri, corri! Sh, silenzio! Non passiamo. Oh, Ani, dove vai? Vieni! Non avere paura! oddio Ani guarda Vanessa Anastosio avete aperto vieni. i regali senti cosa c'è? Ti... avete già aperto i regali no e quindi quest'anno no. solo il sacco vuoto no Ani vieni a vedere qua. solo il sacco vuoto vieni perché avete già aperto i regali Manderete la letterina! No, ma l'abbiamo mandato! La letterina per i regali che vorrete! No. I regali non si aprono prima! No. Ciao Vanessa! Ciao Anastasia! No, Ciao! No. Il gatto la saluta! No, bambine! non ci ha portato i regali perché li abbiamo aperti l'altra volta Ani si è bevuto il latte però si è bevuto il latte eh capito babbo natale Ani Ani hai visto che te l'avevo detto che non dovevamo aprire i regali l'altra volta lui lo sa Guarda che Babbo Natale sa tutto, eh. Mannaggia, adesso Ani, Ani, vieni qua. C'è il gatto che gli ha risposto, hai sentito che gli ha risposto il gatto? Anastasia. Amore. E eh, lo so, però non dovevamo aprire i regali. Eh mi dispiace Ani andiamo giù a vedere se per caso i nonni hanno sentito qualcosa eh andiamo che c'è? ma avete sentito dei rumori perché Babbo Natale perché Babbo Natale gli ha detto che non gli ha portato i regali No, no, no. Ma, tu pensi? ma tu pensi che davvero sì. ha fatto ma se, questo? Ma voi avete sentito sì. dei rumori Io giù? Io ho sentito dei rumori, ho sentito, Nella Vanessa, c'ha una strazia, no, Eh Però gli ha detto che nel loro... fosse Papa Voitila sì. No? Eh, Papa però non Voitila, babbo Ma proprio dalla Polonia? Era polacco? Calma. Secondo me sì se. Hai visto? Lui vede tutto, eh Gliel'avevo detto l'altro giorno di non aprire i regali Eh, oh, però... Mamma. Andiamo a vedere, magari all'estero. Ma scusate, ma voi non avete. Sì. Io ho sentito rumore. Io sentito allora, rumori, eh. sono giù, no, eh. Io io secondo me è rumore. Allora, qualcosa. Come qualcosa che cadeva dal pum-pum. Vero? Boom. Secondo me dobbiamo andare ma a vedere nella vero. stanza dove c'è il calciobalilla. Il calcetto. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Guardate. Dai, dai, dai amore. andiamo. Mi amore. <ride> io ho sentito Nooo giù dove c'è il calcetto papà William? perché papà natale è arrivato e gli ha detto che non gli ha portato niente perché hanno già aperto i regali l'altro giorno eh sì eh, eh Andiamo a, a vedere, ma, stagia, si eh. sa eh, eh. che se si apre le regali prima, tu? Tu? Anche Anche tu? Tu? andiamo a vedere. Che abbiamo sentito nei vostri? Magari è buono e qualcosa lasciato, ma, ha lasciato. Dai, speriamo. ci credo. Ho lasciato questi, guarda ma. che buone. Fichi, questi sono per me allora. Ho lasciato, lasciato questo, vai. guarda. <ride> Questo l'ha lasciato. Vai, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Guarda, ne neanche un paio. Ma, mamma un mia che tristezza. Dai, ah. oh, dai, pazienza. Beviamoci un cocktail. Beviamoci un cocktail. No. Io ho sentito, sentito, dai, no. aspetta. Se Pronti? Partenza! Uh! <ride> ci sono ma allora babbo natale ci ha fatto uno scherzo è Ani tranquilla che babbo natale fa gli scherzi guarda che roba no, no. E allora anastasia babbo natale si è accorto che avevi aperto dei regali e ti ha fatto uno scherzo, però non si aprono i regali prima di Natale, ok? Ma i regali ci sono per tutti, dai, vediamo di chi sono. Zia Claudia. Oh, grazie amore. Oh, oh, che io devo con sapere. Uuuuuh! Uh, è mio. chi sono. che chi sono. Guardate chi Wow! che chi sono. Guardate chi hai aperto i regali tu ma, eh, eh, eh. che bella wow guarda oh, ma che figo vediamo qua cosa c'è ma cosa abbiamo qui piano Anastasia piano guardate un po' le righe guarda che roba c'è bellissime che sono? <ride> ti piace? <ride> <ride> sono bellissime <ride> Mi piace Vane, sono bene le bene. reborn di Alissa, Alissa Anguria. Manessa. Abbiamo la cucina qua? Oh, mamma mia, oh mamma mia, vai! Apri! Apri! Ma apri quello! Con calma, eh? Questo è un set Per il viso Poi ti spiego tutto, ok? Che bello eh? Amore la, spe la specchiera La specchiera per truccarti Che bello Anastasia l'hai aperto Ah ti è arrivato direttamente così La tua cassa Vanessa La tua cassa è arrivata. Sei contenta? Ti piace? Sei contenta un po' Cina, hai visto? questo è il supermercato Vanessa completo eh, li metti è un distributore di pasta quindi chi viene a comprare la pasta tu gliela dai metti dentro la pasta e gliela puoi dare ti piace? sono contenta hai visto che c'è anche la cassa qui l'hai vista? è un supermercato sulla eh, Nancy che bellissima io le amo queste bambole wow. Sì. piacciono amore Anastasia Anastasia c'è un regalino anche per Gasper è Natale anche per lui apritelo dai insieme a Gasper cosa abbiamo per Gasperino? un bel giochino Gasper c'è un regalino anche per te non è la carta Gasperino buon Natale amore ne vediamo un po' accendilo guarda Gasper il topino <ride> ti piace il giochino tuo nuovo? dai Ga grande Gasper prendi il topolino Gasper Va. allora bimbe la vigilia di Natale è finita adesso è già Natale ma è notte quindi dobbiamo andare a dormire tu sei con Charlie? guardate che bello Charlie lei Prendi Emily, facciamo vedere Charlie ed Emily. Che bellina, no? E lui è il nostro Filippo che abbiamo tantissimi anni. Lo devi lasciare quel braccialetto, il braccialetto della nascita di Emily. Allora, andiamo a dormire. Il video finisce qua della vigilia di Natale e ci vediamo domani con il Natale. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like a questo video. Ciao! Buon Natale! Buon Natale. Ani, ma quanto è stato furbo papà Natale che ci ha fatto lo scherzo? Eh? È stato un po' dispettoso? Quando era qua abbiamo visto che noi eravamo sulle scale e noi era qua, ci ha fatto vedere il sacco e era vuoto. Eh eh. Ma vuol dire che lui non era passato di sera, era passato di giorno. Perché se non la leva il sacco, ma siamo andati giù... Eh, I regali erano tutti là, non poteva andare giù che con le scale, se no si sentivano i passi, vuol mm. dire che li avevo fatti di mattino. Esatto, quando noi siamo usciti, hai capito? Era già passato, ma è ritornato per farci lo scherzo, per dirci che lui non ci aveva lasciato doni. Hai capito, Babbo Natale è dispettoso, però noi gli vogliamo sempre lo stesso bene, vero? Sì, noi gli vogliamo tanto bene a Babbo Natale.